Quando mai mi ricapiterà di vedere un alboreto in spiaggia Ma con la bici? Io sono sempre io soffermi se se che tiro quel Lo posto. chiamavano il turista Ce la Swell oggi Bello il tuo carpone in mezzo alle palle Che Scusi Maremma Voglia di Toscana ragazzi è proprio così che funziona Mare e poi montagna in un batter d'occhio ragazzi Abbiamo appena girato l'intro del nuovo video di Red Bull Che tra l'altro trovate già in descrizione A questo video Certo vanno ragazzi Cliccate il link in descrizione Per vedere il nuovo episodio di Red Bull Alla Miata Freeride Adesso noi Puccetto Perché e non poi, bisogna fare i turisti giusto? come Ivo E poi noi ci vedremo direttamente alla Miata Freeride Buongiorno Vi mostro un alborete appena sveglio da vicino, ragazzi E <ride> visto che c'è la nebbia? Ragazzi dovete sapere che... Allora, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Ok, ho detto, vabbè, faccio un bel timelapse del sorgere del sole Ho puntato la sveglia alle 6, mi alzo eh, Ecco, io mi sono svegliato alle 6 e ho visto tipo questo, ma ancora peggio Adesso ci ripigliamo un attimo E poi ragazzi si gira anche oggi Giusto Alvi si gira Giusto ok <ride> Adesso andiamo a fare colazioncina per ripigliarci E poi andremo lo stesso a fare qualche lappino Sperando che si apra un po' questo nuvolo Allora ragazzi proverò a fare colazione con Y-Food Che probabilmente avete già visto nei miei precedenti video È un pasto sostitutivo Quindi si beve e vi dà tutti i valori nutrizionali di un pasto L'altra volta ho provato col pranzo Oggi voglio provare colazione a vedere se fino a pranzo mi tiene Assolutamente come energie vi dà tutte le energie necessarie ma mi sentivo un po' lo stomaco vuoto quindi questa volta ho preso comunque una briochina da mangiare e metterne nello stomaco oltre a tutta la bottiglietta di voi Intanto, the ragazzi questo qui il nuovo gusto cocco vi ricordo che se usate il codice sconto testa10 nel link in descrizione al checkout avrete il 10% di sconto Ragazzi se vi potessi solo dire quante volte l'alboreto è andato in bagno da ieri a stamattina ah, Ma perché? Allora ragazzi se si mangia di più, si va in bagno di più è normale Sì ma ragazzi a voi vi sembra normale andare in bagno da, da ieri sera no, A darci giù la di la corpo sera, Almeno 5 volte ragazzi Mi no. dissocio, mi dissocio Siamo veramente in un posto spettacolare ragazzi Da lì dall'aria di tranquillità alla all'amiata È incredibile proprio se sei in vacanza Toscana, mangi i pici, sei tranquillo. Ragazzi stasera in griglia in un altro secret trail E voi mi odierete perché mi odiate quando dico che ci sono i secret trail e non vi dico dove sono Ma volevo chiederti ma secondo te di ieri qual è stata la scena più bella che abbiamo filmato? Quella con... sul furgone con Emiliano allora, Ragazzi vi lascio solo uno spoilerino per farvi capire Oh ma... Allora, siamo qui con, vabbè, Carlo, fotografo e Leonardo, il meccanico ammiato a Ferrari, ragazzi. Bella la scrabbata qua. Dai, Albi. Sì, quello, allora, quello piccolo, Albi, lo puoi fare. Quello, quello di lì, Albi, puoi farlo senza problemi anche te. Eh. Dai, mostracelo, fammene vedere uno. Vai, vai, vai, vai, molla, molla, molla. Nello studio di chi vuole essere milionario. Com'è atterrato l'alboreto? Lui Perfetto, un po' corto, chiamate un avvocato. L'accendiamo? È la risposta esatta, signor. Vostro! Vostro! Oh, eh, che bella ingheppata! No, no, no. A te piace proprio prendere le secche per arrivare al corto per prendere tutta la secca possibile? Lo rifaccio, promesso! Molla, gisti freni! Molla, molla, molla! Oh, finalmente! Finalmente! Ci sei? Primo! Ok, proviamo a fare anche un table, proprio per cambiare un po' il trick, dai. Com'è meglio? Vediamo. Arrivi, sei sulla bici e vai. Ah, da qua giù. Sì, dai. Vai, vai, vai, vai. Oh, perfetto Andiamo. Posso chiamarti Leo? A voglia A voglia uh. Ok, allora, siamo in area jump Facciamo un paio di saltini Così Albi prende confidenza un po' con i salti Adesso provo a seguirlo con la GoPro in mano Vediamo quanto sono Steadicam Dai, dai, dai Lì. Arrivo, aspetta che c'è un po' di venticello! Uh! Voglio un commento arboretico, eh, per questo giro di... Eh, momenti. ma se salto sì. devo concentrarmi! No, eh, ok, concentrati ma... Commento alporetico. Allora, entriamo. Un po' cortini, un po' lunghini, un po' inghettini, parecchio inghettini. <ride> Vado. Tu vedi quando tu stacchi, guarda la luce, eh? è perfetta che okay. ti illumina. Ok, boomer. Dopo il drop eh, mi passi davanti e eh, così facciamo tutto il secondo passo assieme. Vai, chico. C'è droppettaino. Tu passa davanti, poi. Ricorda di mollare i freni sullo step downino, eh. Non ti voglio vedere ingheppato, eh. Dai, diamogli un po' di spazio. Molla i freni, Albi. Ma, minchia, li ho mollati, oh. No, è morato un cazzo. Uh. Secchina le palline. Proviamo questa nera. Questa è una double nera ragazzi. Oh, qui l'alboreto lo voglio vedere. Non devi pensare che devi evitarle. Ti passi a treno. Vai. Hai visto? Dovera la linea? Di qua. Ah, guarda qua. Si passa via easy. Vai, free ride. No, si è sdraiato. Dai e chicco sui piedi No ancora ma che cazzo Attenzione passaggi Oh occhio al cambio qua Albi E passaggi segreti Guardate qua che roba Che figata Di qua? Passaggi segreti nelle pietre Di qua Oh io penso di andare di qua Vai molla Vai vai vai Bravo Dai dai dai Vai vai vai molla molla, molla. Bravo. Ah, ma sul tecnico comunque sei migliorato secondo in me tutto... Sul Dai, sei... È tutto Guarda, un po' rigido in fondo sì. Non mi Fai fermo Passaggi, no, molto più tecnici rispetto a una volta Invece salti, io non so cosa Invertita, la sta diventando un downhealer downhiller. Adesso si prova a fare 100 sul primo E devo fare half-cab a rientrare E poi passare gli altri Vediamo di non rompere il cambio Centello? Street Master? Madonna, che Street! Street Dunque. Master! Come ti chiami? Federico. Vai avanti? Dai, no. io ti ho visto che sei bello stiloso. Guardalo qua! Uh, lungo! Ok, questa me la faccio tutta adesso. Finalmente la froggy. Me la faccio proprio tutta mi un piatto perché è veramente divertente. Assomiglia, ragazzi, un sacco a tipo. Alla beeline di Whistler. Guardate che figata. Sulle rampe ci sono le bandierine come a Whistler. Yeah! Ok ragazzi, adesso abbiamo cambiato location. Dopo aver girato tutto il giorno alla miata, siamo venuti in questo secret trail. E non posso dirvi neanche questa dove si trova. Mi spiace, tra l'altro è privato quindi è veramente una figata. Sono salti da dirt trail. Cosa vuol dire trail? Vuol dire che i landing, ragazzi, sono inghezzati Sono belli ripidi e molto ritmici. Anche le rampe spingono bello in alto. Da quanto c'è il trail qua? Eh, da qualche mese. Quanto ci avete messo a shapeare questa terra? 15 giorni. 15 giorni di lavoro intenso in lavorare. 3 persone. Tre persone Questa non è terra eh Si può definire cemento ragazzi Ma No ho, ho una scusa Sto chiamando la mia ragazza Sempre al telefono modo. Ok adesso gopro in testa L'alboreto ci filma qualche lineetta E ci casiamo una bella session che dopo Mega griglia tozza. Alberetto stasera se muore Stasera ci viene la gotta Ci viene la gotta ragazzi pedalata ha detto? Vero, neanche buon oh, sì. oh, oh, oh. Ok, si può pure molto di più, perché allora mi hanno detto non un però vediamo gli vediamo segreto sì nessuno aveva ancora provato l'ultimo ti hanno fatto lo scherzetto hanno fatto lo scherzetto uh. Uh. Uh. pelato La... Stiamo iniziando a grigliare, ragazzi Grigliatone per concludere questo fantastico tre giorni in Toscana Alla Miata Vediamo se ne usciamo vivi dalla grigliatona Io spero che questo video vi sia piaciuto Sicuramente vi è piaciuto Ricordatevi che in descrizione c'è il video di Red Bull Per vedere la recensione completa del bike park della Miata Freeride Iscrivetevi al canale che è fondamentale Stiamo crescendo E io so che tanti di voi guardano i video e non sono iscritti Quindi iscrivetevi che è gratis Vi ricordo gratis E quando ci vediamo? Nel prossimo video Grazie Oh, fuck, fuck, fuck, fuck,